Buongiorno a tutti, sono Gianluca Malavasi e sono un professore eh, del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia e sono uno dei docenti del eh, corso che ha per titolo Verso la chimica sperimentale, Introduzione al laboratorio chimico. Sono uno dei docenti perché, come vedrete, eh, il corso è fatto eh, da più docenti, oltre a me, eh, sono anche eh, presenti eh, la dottoressa Francesca Parenti e la dottoressa eh, Laura eh, Pigani. Eh, alcune breve informazioni relative al corso, cioè, eh, innanzitutto, quali sono i target. Eh, di riferimento, a chi è rivolto questo corso. Questo corso sicuramente è rivolto agli studenti eh, delle scuole secondarie superiori che si stanno avvicinando allo studio della chimica attraverso un approccio sperimentale che quindi prevede l'utilizzo del laboratorio, dell'attività laboratoriale e eh, è rivolto anche a professori o personale tecnico delle scuole eh, secondarie e superiori che, che intendono avvalersi dell'utilizzo dell'approccio sperimentale durante la loro attività a scuola ed è anche rivolto a studenti universitari che nel loro piano di studi devono affrontare dei corsi di chimica di base in cui è presente un modulo di laboratorio. Come è strutturato il corso? Il corso è strutturato in sette moduli eh, all'interno eh, dei quali verranno presentate tutta una serie di informazioni e di eh, eh, conoscenze volte a, mh, diciamo, ad introdurre eh, l'attività laboratoriale eh, in ambito chimico. E quindi il corso eh, mh, che, noi, eh, che voi andrete ad eh, affrontare, a vedere, ha l'obiettivo primario di dare a chi, lo, a chi lo, lo guarda, a chi lo ascolta, a chi, lo, a chi ne usufruisce eh, gli strumenti di base per poter entrare in modo consapevole all'interno di un laboratorio chimico. Sicuramente questo corso non vuole essere un corso che sostituisce in maniera completa un corso di laboratorio chimico, ma, ma offre le conoscenze, le competenze di base per appro, a, diciamo, affrontare in maniera positiva l'attività sperimentale all'interno di un laboratorio chimico. E, nei video associati alle presentazioni scritte che voi vedrete, non troverete molte facce, non ci sarà, eh, diciamo, in ripreso direttamente la faccia del docente, ma piuttosto vedete delle mani che lavorano, che vi mostrano qualcosa, quindi che operano all'interno di un laboratorio. E perché facciamo questo? Perché pensiamo che in questo modo sia possibile trasmettere un po', di conoscenze e competenze riguardanti l'attività laboratoriale e sperimentale eh, in ambito chimico. Spero che il corso risulti efficace e che quindi riesca appunto a raggiungere il eh, suo eh, obiettivo. Le metodologie, mh, diciamo, in cui, con cui è strutturato questo corso, eh, sono Ehm, delle riprese video affiancate ad una presentazione scritta in cui sono ripresi i concetti, le conoscenze, le competenze che vi vengono mostrate durante le riprese video. Eh, inoltre eh, mi preme eh, specificare che le riprese video sono state effettuate all'interno di uno dei laboratori didattici presente all'interno del Dipartimento eh, di Scienze Chimiche e Geologiche del eh, dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che è proprio un laboratorio dove i nostri studenti svolgono eh, in parte le loro attività laboratoriali.